persone che sono presenti, oggi inauguriamo la seconda edizione del Master Mapach e lo facciamo secondo una modalità accademica consueta, cioè quella della Lexio Magistralis, affidata ad una persona che può costituire senz'altro un paradigma culturale, per questa esperienza formativa e non solo. La dottoressa Barbara Iatta non ha bisogno della mia presentazione, non ha bisogno di presentazione. E eh, la ringrazio per aver accettato questo invito. Io ho già detto, ma lo ripeto, che nella mia percezione della vita accademica, del sapere accademico, questo convinto dell'idea che le università sono dei laboratori, ma sono dei laboratori aperti. Sapere non è racchiuso, custodito e concluso all'interno di una cerchia di sacerdoti, di professori universitari, che sono fondamentali, certo, ma le università devono aprirsi alla, alla straordinaria esperienza culturale esterna e cercare occasioni di confronto dall'esterno e anche al suo interno deve favorire occasione di dialogo tra i saperi. La caratteristica fondamentale di questo master e se volete anche la maggiore difficoltà è proprio rappresentata dalla necessità di trovare una sintesi tra tre saperi apparentemente lontano tra loro, quello storico-artistico, quello gestionale, quello giuridico. E La seconda edizione, la prima è andata molto bene, oggi anche i diplomi conseguiti dagli studenti dalla prima edizione. Devo ringraziare ovviamente il Comune di Siena, devo ringraziare Opera, devo ringraziare eh, il Dottor Giovanni Liberati che con grande passione svolge una funzione di coordinamento indispensabile. Prego il professor Prati, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, di prendere la parola. Eh, eh, buongiorno a tutti, grazie eh, di essere venuti, per me è un piacere oggi essere qua, ripensavo eh, prima di iniziare questo questa, eh, quest evento, ripensavo a quando eh, lo scorso anno questo master fu pianificato, programmato, pensato e poi realizzato, è la grande soddisfazione. Eh, che provammo eh, nel vedere eh, portato a compimento un lavoro di programmazione eh, che si basava su un progetto molto sfidante. Nella sostanza il progetto è quello di eh, far coincidere eh, alcune competenze di aree disciplinari apparentemente anche diverse, contenute, presenti nel nostro Ateneo per realizzare un progetto formativo innovativo. Non vi sfugge ovviamente che, quest che queste aree disciplinari sono l'area delle scienze giuridiche, della giurisprudenza, l'area eh, eh, delle scienze aziendali e della gestione aziendale e infine la grande area dei, dei beni culturali e della storia dell'arte. Dell eh, con questo Master infatti noi abbiamo pensato di poter far dialogare queste discipline diverse per eh, mettere a disposizione di tutti gli studenti, così li chiamo, anche se molti di loro magari sono già professionisti affermati o in via di affermazione, mettere a disposizione degli studenti un prodotto formativo che possa eh, aggiungere alla loro eh, qualificazione eh, personale e professionale elementi utili per contribuire alla valorizzazione eh, coscienziosa, passatemi questo termine, del nostro straordinario patrimonio eh, culturale, dove il nostro ovviamente sta per il patrimonio culturale del nostro Paese, ma un pochino sta anche per il patrimonio culturale della nostra, della nostra città, che da questo punto di vista certamente poco da invidiare a, a tante altre città d'arte del, del nostro paese. E quindi siamo orgogliosi che questa quest iniziativa sia partita qui a Siena, siamo orgogliosi che questa idea sia venuta in mente qui a noi eh, a Siena e mi fa particolarmente piacere ringraziare eh, i due dipartimenti principalmente coinvolti in questa iniziativa che sono il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, saluto il professor Cortese, Cortese che lo dirige, e il Dipartimento di eh, Scienze Storiche e dei Beni Culturali e saluto qui il professor Moscarelli che lo dirigeva. Così come mi fa piacere ricordare il professor Di Pietra che ha diretto il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici fino a pochi mesi fa e che quindi è stato... Eh, uno degli ispiratori di questo progetto e saluto anche a distanza perché è trattenuto a casa da vicende a cui piuttosto, purtroppo siamo abituati ormai da un paio di anni il professor Enrico Zanini che credo ci stia ascoltando eh, in streaming eh, ci tengo anche a ringraziare particolarmente quei soggetti che con noi hanno, eh, che, hanno che hanno inteso condividere questa nostra iniziativa e in particolar modo il eh, Comune di Siena ed opera laboratori con i quali è partita questa grande eh, collaborazione che ci ha consentito lo scorso anno di realizzare la prima edizione del Master con piena soddisfazione da parte di tutti e spero veramente di vedere il sorriso nei, nei volti dei, degli studenti che eh, riceveranno il diploma tra qualche minuto e che ci ha consentito di alimentare il nostro entusiasmo per partire con una nuova iniziativa eh, quest'anno. Un'iniziativa che noi come ormai di molta anche se siamo giunti alla seconda edizione, eh, facciamo partire con il botto, e cioè con una leccio magistralis eh, da parte della dottoressa Barbara Iatta, una, uh, una figura uh, che non sta a me presentare perché probabilmente non ne sarei, non ne sarei capace, ma che certamente arricchirà uh, con la sua competenza, con la sua esperienza arricchirà uh, questo Master e probabilmente riuscirà a far capire appunto ai nostri studenti che eh, tipo di, di mondo li aspetta eh, là fuori e come effettivamente io penso anche il grande eh, sforzo di valorizzazione e conoscenza del patrimonio dei beni culturali italiani si possa evolvere in maniera innovativa. Nel, nel corso dei prossimi anni. Io la ringrazio eh, veramente di cuore per aver accettato il nostro invito, eh, mi sento eh, di condividere eh, con lei almeno un aspetto, cioè la straordinaria vista che noi abbiamo dalle finestre dei nostri uffici. La sua eh, ce, la, ce la fa vedere questa immagine, la mia, davanti la Torre del Mangia e vi assicuro che è veramente un piacere, come penso sia un piacere per la dottoressa Iatta la mattina entrare in ufficio ed aprire la finestra con queste straordinarie eh, vedute. Eh, ciò detto, io eh, chiedo eh, la disponibilità al signor Sindaco di Siena, avvocato Luigi De Mossi, di eh, porgere ai nostri studenti e a questo Master eh, il suo indirizzo di saluto. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico Rettore, ringrazio la professoressa Iata e tutti gli illustri accademici che sono stati via più citati dal Rettore Pocanzi per eh, questa iniziativa. Noi abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché questa città, come, come sapete e come evidente anche dall'azione amministrativa si deve declinare anche su altri settori che eh, fino ad oggi sono sempre stati molto importanti ma che oggi acquistano sempre di più un valore sociale, culturale e mi sia consentito anche economico eh, per una città come la nostra non che prima ci fosse stata una trascuratezza, ma con i noti fatti che è inutile che io elenchi, credo che eh, la cultura sia uno dei due capisaldi, dei tre capisaldi, insieme alle, alle scienze della vita su cui stiamo costruendo una, una struttura che deve avere un carattere necessariamente, una filiera necessariamente che parta dall'industria per arrivare fino ai più alti scienziati, come abbiamo avuto la fortuna di avere in questa città. E credo che la cultura sia un elemento fondamentale, ecco perché eh, questo Master è stato subito sostenuto dal Comune di Siena. l'altro aspetto a dimostrazione che noi crediamo fortemente in questo tipo di iniziative è la Costituzione che attendevamo da oltre vent'anni della Fondazione del Santa Maria della Scala, che ha fatto questa amministrazione non se, senza alcun merito, ma solo portando in fondo quello che era necessario fare. Abbiamo qui anche uno dei del vicepresidente della Fondazione che è un brillantissimo studioso, eh, Liberati Buccianti che ha voluto anche, mi ha molto insistentemente, sarei venuto ugualmente, ma devo dire, Professore Staiata, che ringrazio per la sua presenza, che Liberati Buccianti eh, mi ha molto pressato. Io sarei venuto ugualmente, ma questo le, le dà la misura dell'importanza della, della sua Lexa magistralis. Il tema sulla cultura è un tema fondamentale. Noi vogliamo dialogare, avete visto ieri l'intervento del Direttore della Finacoteca, c'è qui anche il Rettore dell'Opera eh, della Metropolitana, noi vogliamo dialogare perché noi abbiamo degli spazi e anche purtroppo degli immobili che dobbiamo necessariamente riuscire a completare e non è soltanto un'opera edilizia quella di cui noi parliamo. È veramente un'opera che ha carattere culturale, necessaria ed obbligatoria. Noi vogliamo dialogare, per quanto riguarda il Santa Maria della Scala, con i più grandi musei del mondo. E non è una belleità, non è né un'illustrazione un di noi stessi. È semplicemente la necessità e l'obbligo che questa città ha con se stessa, indipendentemente da chi la ministri e cioè l'obbligo della propria eccellenza questi sono i temi abbiamo delle iniziative che non sto qui a descrivere per quanto riguarda anche quest'anno ma noi crediamo fortemente che eh, la cultura sia un elemento basico perché questa è una città che vive di cultura, vive di relazioni internazionali ecco quindi che una una gestione delle operazioni culturali che facciano eco con i grandi musei, certamente i musei vaticani sono fra questi, è quello che necessariamente e direi obbligatoriamente siamo necessitati a fare. Per cui non posso che ringraziare l'Università. La professoressa Iatto a tutti gli illustri accademici e credo che questa sia una strada che è stata intrapresa e che non torniamo indietro perché è un obbligo e non una, una, una scelta. Grazie. grazie. Grazie, signor sindaco, eh, chiedo anche al dottor Stefano Di Bello. Per opera laboratori, l'altro partner eh, che con noi condivide lo sforzo organizzativo di questo Master's di darci il suo indirizzo di salute. Un saluto cordiale al Direttore dei Musei Vaticani, mi fa piacere partecipare all'accoglienza di, di questa figura dopo tanti anni che anche la nostra azienda ha lavorato in quei luoghi così densi, di arte e di spiritualità e quindi eh, veramente credo che eh, in questi due eh, luoghi che sono la città del Vaticano e Siena si possa vivere un'esperienza densa di significato e quindi la ringrazio per essere eh, venuta a, a, a porci, a donarci eh, la sua esperienza e le sue qualità anche umane che eh, la direzione dei Musei Vaticani eh, chiede. Un ringraziamento va sicuramente all'Università di Siena. Noi abbiamo recentemente firmato come società un accordo triennale per la espletazione e valorizzazione di eh, progettualità condivisa eh, su, su tanti temi. Un tema importante è questo del Master, questa è la seconda edizione. Eh, noi facciamo impresa culturale, la facciamo convintamente anche a Siena, eh, non vi nascondo che il migliore investimento eh, e i migliori investimenti sono quelli eh, proprio sulle, sulle persone, è una società che fa anche servizi sulla qualità e sui contenuti e quindi la partecipazione al Master per noi è un elemento di grande soddisfazione proprio perché nella progettazione culturale è necessario conoscere la materia sia nei contenuti sia nella progettualità. E anche nella costruzione di valore. E pertanto eh, confermo e rinnovo la disponibilità al dialogo con tutte le istituzioni cittadine e locali e sicuramente con l'università e col tenere ad unum. Noi ci troviamo sicuramente a nostro agio. Grazie. Grazie al, dottor. Grazie al Dottor Di Bello. Scusatemi, permettetemi di salutare con piacere anche il collega. Professor Tommaso Montanari, Rettore dell'Università per Stranieri di Siena, che ci fa il piacere di essere presente a questa lectio magistralis. Prima di passare alla consegna dei diplomi, eh, se abbiamo un po' di tempo, chiederei un, piccolo, un breve saluto anche ai direttori dei dipartimenti eh, coinvolti nella organizzazione del Master. Ehm, prego, Professor Moscatelli. Sì, buongiorno, Sarò molto breve. Proprio per portare il saluto del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e del Direttore Zanini che oggi era impossibilitato a eh, essere qui, non per motivi di sua scelta ma purtroppo perché dovrà, deve trattenersi a casa. E il Dipartimento di, di Scienze Storiche e dei Beni Culturali ha aderito fin dall'inizio eh, molto volentieri a questo progetto perché... Volevamo che i nostri allievi avessero la possibilità di eh, sviluppare le proprie competenze su settori che in parte noi proponiamo nei nostri corsi di studio, ma che era eh, opportuno che conoscessero più approfonditamente. Devo anche dire che in questi mesi, specialmente dopo la prima edizione del Master, ci siamo confrontati con i colleghi per per far sì che queste diciamo, tre aree di tre competenze di carattere diciamo, aziendale, di carattere giuridico e legate ai beni culturali non fossero solo aree giustapposte, ma che si integrassero sempre di più, perché questo la, con il passare del tempo credo riusciamo anche a proporre e migliorare, riusciremo anche a proporre e migliorare la nostra proposta. Non si tratta cioè, di solo competenze che si confrontano ma competenze che devono il eh, più possibile integrarsi. Questo è stato il nostro sforzo, lo sforzo di tutto il collegio dei docenti del Master e del coordinatore Angelo Barba che molto, con grande impegno eh, permettetemi anche di ringraziarlo perché eh, eh, non l'abbiamo fatto fino adesso ma merita senz'altro il ringraziamento di tutti. Quindi siamo impegnati su questa linea, lo facciamo con grande entusiasmo, lo facciamo per i nostri studenti e lo facciamo anche perché questo permette a noi di stringere relazioni, rapporti che non sono soltanto legati alla didattica, noi abbiamo anche sviluppato idee che poi cercheremo di portare anche nella nostra programmazione di ricerca. Quindi un momento che è un laboratorio anche per confrontarci e che spero possa avere anche uno sviluppo su altri, su altri contesti, ma intanto per il Master, e su questo siamo contenti, siamo, eh, partecipiamo con i nostri docenti, con collaboratori eh, e, e vogliamo appunto portare il nostro contributo il più possibile proficuo al, al Master e diretto, cioè dai colleghi poi del settore aziendalista e giuridico. Grazie. Parola al professor Ciro Corvese, direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Grazie, magnifico rettore. Dottoressa Barbara Ratta, magnifico rettore, signor sindaco, colleghi e colleghi, signori e signori partecipanti. È mio grande onore, prima che piacere, portare il saluto del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici a questa preziosa occasione che dà inizio alla seconda edizione del Master MAPAC, nella quale, con grande trasporto di emozione, mia ma credo di, anti, di anche altri, parteciperemo a breve alla consegna di diplomi delle dottoresse e dei dottori che hanno conseguito il master della precedente edizione, la prima edizione. L'occasione si è ritirato in modo dell'attento ascolto fra qualche minuto della magistralis che la dottoressa Barbariatta, direttore dei Musei Vaticani, terrà sul tema i Musei Vaticani in epoca di pandemia. E di spendere soltanto qualche minuto in merito al master, che l'ho appena detto appunto il professor Moscadelli, riunisce molti campi del settore e tutti ruotano intorno al bene culturale, al patrimonio culturale, materiale e anche immateriale. Ci saranno forse in Italia altre iniziative simili al MAPAC, ma il MAPAC rappresenta, lasciatemelo dire con un appunto di orgoglio, senz'altro un momento unico di formazione, almeno per due ordini di motivi. Ne cito due, ma ce ne sarebbero molti altri. Innanzitutto il Master nasce a Siena, fatemi fare il senese di adozione, non sarò mai senese, ma di adozione sì, vivo a Siena oramai da 39 anni e che considero il vivo orgoglio, si vanta delle importanti iniziative della città in cui vive. Il Master, dicevo, nasce a Siena da una stretta collaborazione non solo fra i dipartimenti coinvolti, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. E questa collaborazione ha una sua specifica rilevanza, perché ciò mette in luce, senz'altro, il tratto fondamentale dei temi trattati, lo hanno già anticipato i colleghi che hanno preceduto, cioè l'interdisciplinarietà e l'interazione tra i diversi campi del sapere. Ma ciò si deve aggiungere, direi, sottolineare la stretta e fattiva collaborazione anche con il Comune di Siena e con Opera Laboratori, che hanno fornito un contributo concreto alla realizzazione del progetto. Secondo motivo, l'unicità del master, mi si permetta di usare tale espressione, è anche negli obiettivi esplicitati dall'attività formativa nel suo complesso. Si legge che le figure professionali di riferimento sono rappresentate dal personale delle istituzioni culturali, dai ruoli amministrativi e manageriali per la gestione e valorizzazione dei beni culturali, dai giuristi e dagli operatori del mercato dell'arte, dai consulenti per il settore della cultura. Gestione e valorizzazione dei beni culturali. Mi piace sottolineare questa frase, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche perché non sono lontani i tempi in cui si parlava principalmente, se non esclusivamente, di conservazione del patrimonio culturale. Per capire meglio questo passaggio da conservazione del patrimonio a gestione e valorizzazione del patrimonio, permettetemi di, di fare un passo indietro nel tempo e di citare un passo da un libro, Miracola in Italiana, un libro, un bene culturale appunto, del 1962, scritto da Giorgio Bocca. Nel libro Miracola in di Giorgio Bocca ci guidato in molte città italiane, individuando queste, quali sono le caratteristiche del miracolo, e arriva anche a Siena. E di Siena dice, premette, il miracolo ha tante facce, e a Siena dice, a Siena il miracolo c'è stato, sette secoli prima, e ancora lo si rimembra con nostalgia. Senza dubbio si è trattato di un miracolo, comune anche a tante mostre città italiane, per fortuna. I di periodi storici hanno restituito ai nostri giorni enormi capolavori, beni culturali di inestimabile bellezza. Tuttavia non va sottaciuto che quel miracolo che volendo possiamo ammirare sotto i nostri occhi, l'ha detto prima il Magnifico Vettore, Siena è innegabile e un museo a cielo aperto, è giunto ai nostri giorni grazie anche ad amministratori illuminati che ne hanno permesso la conservazione attività che per molti aspetti mi ha preservato l'originaria bellezza. Ma la conservazione non basta più, come del resto occorre rifugire da quella nostalgia di cui parla Bocca, che potrebbe essere per certi versi dannosa. Alla conservazione devono seguire, devono seguire, azioni che permettano di gestire e valorizzare il patrimonio. E questo è possibile solo se, innanzitutto, si conosce a fondo il patrimonio, e qui i profili appunto storici, eh, artistici, archeologici, ma tali conoscenti devono essere affiancate da ulteriori conoscenze per acquisire competenze aziendali e giuridiche al fine di formare, come scritto appunto nella Università del Master, manager del patrimonio culturale. Chiudo porgendo i miei più sinceri auguri a tutte le dottoresse e dottori che hanno ricevuto il diploma, che riceveranno il diploma e anche alle dottoresse e dottori che hanno iniziato a seguire la seconda edizione del Master e auguro buon ascolto a tutti e a tutti. Vi ringrazio. Grazie al professor Cor Corvese, a questo punto abbiamo la consegna la di domi, dottor Duccio Benocci. Dottoressa Paola Coppi. Dottoressa Serena Listanti. Dottoressa Maddalena Lofiego. Dottoressa Nicoletta Miccoli. Dottoressa Michela Tessari Dottoressa Ilaria Muzzi Dottoressa Caterina Natali Pesco Pirovi a tutti, saluto il magnifico rettore, il professor eh, che ha voluto, coordinatore del corso, tutto il corpo accademico, il signor sindaco e il collega Tommaso Montanari, i rappresentanti di Opera Laboratori Fiorentini e comunque tutti voi che siete qui oggi a, in qualche modo, ascoltare più che L'exio magistralis è un po' quello che è... Il, il lavoro ordinario che ormai, grazie a Papa Francesco, svolgo da quasi sei anni. È eh, un lavoro complesso, un lavoro meraviglioso, eh, che permette appunto di occuparsi. Qui vado avanti, no? Eh, no, ci devo... eh, grazie. Ah, questo qui? Sì? Questo? un lavoro che mh, fondamentalmente parte dalla missione eh, dei musei vaticani che sono quello di far conoscere, preservare, e condividere quello straordinario lascito di cultura, storia, di bellezza ma soprattutto di fede che i pontifici romani hanno raccolto e costruito per secoli. Io dico sempre che questo aspetto della fede è fondamentale perché diversamente da tanti musei globali, musei che in qualche modo sono affini alle nostre collezioni per l'universalità, delle loro raccolte questo indirizzo verso la fede, verso la fede non soltanto delle opere ma anche verso la fede di coloro che hanno voluto collezionare anche opere completamente diverse da, da quelle che uno si immagina come opere di fede cristiana, quindi dalle opere di arte egizia, dalle opere di arte greco-romana, alle opere di, di carattere etnografico delle diverse nazioni, effettivamente c'è un'attenzione alla trasmissione della conoscenza, quindi umanistica ma anche dei valori di fede del, di coloro che li hanno voluti collezionare per condividerli e quindi parte comunque di questo meraviglioso percorso che i pontifici romani e io dico anche i cardinali, i vescovi e i laici al loro servizio hanno voluto eh, raccogliere, custodire ma anche e soprattutto preservare e poi condividere. Una cosa importante, e qui eh, l'interdisciplinarità di questo Master sicuramente mh, è, è importante sottolinearlo per, per voi studenti che lasciate questo Master, ma anche per voi che, che vi apprestate a seguirlo, che i musei vaticani sono i musei del Papa, giuridicamente, sono i musei della Santa Sede, ma sono direttamente dipendenti dal più piccolo Stato del mondo, quel tanto di territorio che volle più undicesimo all'indomani dei trattati lateranensi, anzi con i trattati lateranensi, perché uno Stato di tipo spirituale abbia una consistenza fisica eh, mh, per operare. Quindi sono 44 ettari eh, che eh, furono sanciti eh, dai trattati lateranensi, eh, racchiusi appunto nell'area Vaticana, racchiusi dentro lo Stato delle le mura di San Gallo quindi intorno all'area di San Pietro. Di questi 44 ettari, ahimè, 22 sono di, ahimè lo dico eh, eh, per ragioni di causa, perché 22 sono di boschi e giardini meravigliosi, soltanto 22 sono eh, di costruito e mh, 7 di questi eh, 22 chilometri sono 7 eh, di questi 2 ettari, ma di fatto... Eh, sono 7 km, è difficile stabilire la letteri, eh, ma sono i Musei Vaticani, quindi un'estensione di 7 km dei 22 del costruito. Eh, I Musei Vaticani hanno comunque anche un'azione di sovrintendenza su tutto. I beni della Santa Sede non sui, eh, sui beni ecclesiastici in senso lato che hanno una sovintendenza chiaramente eh, italiana in Italia e degli altri, stati, degli altri stati, ma in qualche modo esercitano e, e qui mh, e ce n'è una testimonianza proprio con il um, l'arcidiocesi di, di, di Siena c'è cioè una testimonianza di vicinanza, vicinanza per missione, vicinanza per attenzione, e con i grandi musei diocesani de eh, diciamo, italiani del territorio dove chiaramente noi con grande piacere, essendo un grande museo diocesano de diciamo, della della Santa Sede, del Papa e dello Stato Vaticano, eh, siamo contenti di condividere esperienze e, e, e tanta competenza che abbiamo accumulato in 500 anni di storia. Eh, questa è la veduta era del Vaticano e, un attimo, non va. sì. e questi sono l'estensione di questo complesso che è fatto non soltanto di edifici nati strettamente come spazi museali quindi una concezione che arriva a partire dal settecento in poi e poi non sempre appunto con una finalità strettamente museale, anche se poi tanti tanti eh, edifici e spazi di questi musei vaticani che si declinano a plurale perché sono appunto non un museo ma un complesso di collezioni che spazia appunto dall'arte egizia passando per quella etrusca, quindi le civiltà preromane e poi arrivare alla grande e meravigliosa stagione greco-romana che è il fiore delle nostre collezioni, un turista per secoli venivano eh, in Vaticano per visitare soprattutto le collezioni di antichità greco-romane e Raffaello non Michelangelo la Cappella Sistina ma questo lo vedremo dopo e poi eh, appunto sono sette chilometri con tanti tanti eh, musei che spazzano fino all'arte contemporanea fino al museo etnologico, fino alle carrozze delle berine papali e, questa è una cronologia di massima che vi fa vedere come se da una parte noi tendiamo a identificare il 1506 con eh, Giulio II della Rovere, il grande pontefice, eh, che in dieci anni di pontificato cambia un po' il volto eh, diciamo delle collezioni pontificie, il volto di, di Roma, del papato di quel momento, l'attenzione appunto dalla da nipote Sisto IV della Rovere. A, a, a, a, veramente umanistica appunto non è un papa guerriero come tanti eh, amano definirlo ma è un papa che veramente dal 1503 al 13 cambia il volto chiamando un, un architetto bramante a concepirgli eh, il, eh, il, il, il complesso di belvedere ha il coraggio di distruggere la basilica costantina di San Pietro a, eh, adesso lo vedremo e così via eh, a eh, di tanti, ma vedete c'è un gap che va dal 1506 al Settecento perché le collezioni pontificie che iniziano ben prima di Giulio II con la scoperta della Conte, eh, però si istituzionalizzano in forma museale soltanto a partire dalla metà del Settecento, in quel eh, contesto di Republique des Lettres, Arts et des Lettres che rappresenta la, la Roma papalina settecentesca, con un'attenzione proprio alla creazione di musei. Eh, eh, che eh, in qualche modo diano conto di questa attenzione alla formazione eh, umanistica, culturale e religiosa non soltanto della, della corte romana ma appunto dell'intero eh, orbe della, della chiesa cattolica romana e non solo e vedete vanno a finire fino a Giovanni Paolo II con il museo delle carrozze ed altro e, però prima, prima ancora di Giulio II abbiamo tanti pontefici: Papa Nicolo V con la Cappella Nicolina Papa Sisto IV con la Cappella Sistina e, e tanti... Eh, pittori umbro toscani che lavorano per lui, Papa Alessandro VI Borgia con il suo appartamento eh, affrescato da, dal pinturicchio, e poi Papa Giulio II appunto, eh, la Cappella Sistina appunto voluta da Papa Sisto IV, vi faccio una carrellata molto veloce che è sicuramente è cose già per scontate, ma per farvi capire il contesto nel quale i musei vaticani operano e lavorano ormai da, da più di 500 anni. Dalla, dalla Cappella Sistina con i Quattrocentisti alla Conte, appunto, scoperto eh, nel, nel gennaio del 1506 in una vigna eh, di, di Colle Oppio, che è uno dei Colli Romani. Immediatamente, Giulio II manda il Sangallo e Michelangelo a vedere cosa si trattava. E dopo due giorni, la Conte nella sua giardinum, nel suo viridarium, che ancora oggi è il cuore del, delle collezioni pontificie perché rappresentava veramente una delle, eh, delle, delle opere simbolo della Roma. Eh, della Roma imperiale appunto riconosciuta eh, come l'opera delle terme di Tito descritta da Primo il Vecchio delle storie naturali ma soprattutto con un legame strettissimo alla fondazione di Roma e quindi parte di quel progetto che Giulio II voleva appunto di Novello Cesare ma soprattutto di Novello Cesare mutuando dei valori assolutamente di tipo pagano in valori cristiani per la gloria della chiesa romana e la Conte ne rappresenta il simbolo eh, di Vinizio ma abbiamo eh, appunto grazie a Giulio II una collezione straordinaria di scultura greco-romana dal famosissimo Torso all'Apollo eh, a tanti altri ma anche eh, la figura di Raffaello arriva a Roma dopo i vari passaggi in Umbro, Toscani ehm, e Fiorentini eh, arriva a Roma grazie all'Emporace di Bramante e, e al segretario eh, di Giulio II, poi di Leone X, che lo, lo, fa, lo chiama a Roma e immediatamente Giulio II gli chiede di affrescargli. Il suo appartamento privato, non volendo vivere lui nell'appartamento di Alessandro VI Borgia, accusato di nefandezze più tremende e al piano superiore, quindi con maggior luce, con doppia areazione di finestre, ma soprattutto con spazi sicuramente eh, più ampi, Raffaello cambia completamente la, la storia dell'arte, eh, realizzando capolavori mirabili come questo, come la Scuola d'Atene e come tanti altri. Affreschi eh, che realizza nelle stanze cosiddette di Raffaello appunto non le stanze di Giulio II o di Leone X ma le stanze di Raffaello oggi sono conosciute così dal Parnaso a, a, a Lelio d'Oro guardate la meraviglia della liberazione di San Pietro o la cacciata degli d'Oro al Tempio un momento straordinario ecco Raffaello che diventa il magister delle arti del, del pontificato prima di Giulio II e poi di Leone X Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, che una volta eletto Papa, alla morte di Giulio II eh, veramente continua questa tradizione in maniera raffinatissima eh, dell'attenzione alle arti eh, in in tutte le sue espressioni, chiaramente, sceglie una figura chiave che è appunto Raffaello Sanzio, che addirittura incarica mh, alla morte di Bramante come architetto della fabbrica di San Pietro, che è in ma soprattutto lo nomina commissario all'antichità eh, eh, lo incarica di, di tutta una, una serie di eh, opere d'arte legate all'antichità, alla, alla modernità. E, e alle arti in senso più lato, eh, appunto non ultima, eh, fondamentale, la, la, la famosissima e eh, celebratissima negli, negli, ultimi anni, negli ultimi due anni, nonostante la pandemia, lettera che, che, che Raffaello insieme a Baldassar Castiglione scrive alle Leone decimo sulla tutela eh, della... Eh, delle antichità che sono la nostra memoria, che sono assolutamente la nostra eredità culturale che vanno preservate, vanno conservate e esortano tutti e due il Papa a tenerne da conto e a farne un modello base del suo pontificato. Ecco, eh, Raffaello, eh, ecco, questa è ancora la messa di Bolsena, ma che eh, progetta il Salone di Costantino che noi abbiamo recentemente restaurato e lo, eh, sappiamo che verrà realizzato poi dai suoi allievi per questa incredibile e prematurissima morte che lo coglie il 6 aprile 1520 eh, alla sola età di 37 anni nel pieno del suo splendore eh, e eh, lasciando completamente la corte pontificia e tutti attoniti eh, da, da, questa, da questa morte e tutti ci chiediamo cosa avrebbe poi realizzato ancora Raffaello, ma quello che già ha realizzato in 37 anni di vita, in 12 anni di attività romana, è sicuramente straordinario ed è parte del nostro bagaglio, parte della nostra attività, e parte della nostra missione di preservare e poi di condividere, perché eh, l'ottimo universale della figura di Raffaello, così descritto da Vasari, è... È ancora oggi assolutamente vivo e reale. Pensate che Papa Francesco, scusate se faccio un po' di eh, mh, così, mh, eh, attenzione a, a, a, chi, a chi in qualche modo io... Eh, mh, condivido chiaramente i, i dettami eh, nel gennaio del 2020 aprendo eh, il saluto a gennaio del 2020 aprendo il saluto a tutti gli ambasciatori presso, accreditati presso la Santa Sede il Papa ha parlato di Raffaello dicendo questo è l'anno che noi dedicheremo a Raffaello e Raffaello va preso come modello modello civico, modello di figura eh, universale di artista perché portava avanti in un'epoca comunque complessa come era quella del primo rinascimento un'epoca comunque eh, di eh, valori importanti, non ultima la lettera di Baldassar Castiglione che lo stesso Papa Francesco eh, ha citato per l'attenzione alla preservazione della nostra eredità. Eh, Battaglio Cosantino e eh, eh, bellissime immagini che sono uscite fuori dal restauro, la giustizia e la comitas con tecniche diverse, ma di questo appunto non è qui il caso di parlarle, ve le faccio vedere perché il restauro ha portato che abbiamo due eh, opere di Raffaello in più rispetto a quelle che pensavamo, eh, già documentate in parte dalle fonti, la giustizia e appunto la comitas. E, ma chiaramente Giulio II chiama anche un 35enne Michelangelo, scultore, sì, era già chiaramente espresso col tondodone e altre cose in chiave pittorica, ma gli chiede di completare quella meravigliosa catechesi visiva che aveva voluto suo zio Sisto IV nella Cappella Sistina e ehm, con, eh, appunto, completando la volta lasciata appunto eh, in... E in, con un cielo stellato un po' come la cappella di Scrovegni eh, di Giotto a Padova eh, con delle stelle dorate e un fondo blu e Michelangelo eh, dispiega il capolavoro eh, della, della sua attività ecco alcune opere alcuni particolari di questa meraviglia ma i musei sono tanto altro appunto sono quei sette chilometri che vi descrivevo la galleria delle carte geografiche voluta da un papa bolognese dotto eh, mh, fantastico che mh, amico di Ignazio Danti amico della volontà di mh, mh, eh, um, visitare l'Italia senza uscire dal Vaticano nel magnifico spasseggio dell'ambulazio gregoriana che lui fa realizzare nelle gallerie eh, non nel braccio bramantesco delle gallerie eh, pontificie ma nel Ehm, ma nel braccio cosiddetto di mascarino, quello un braccio più tardo, ehm, realizza questa meravigliosa galleria di carte geografiche che appunto dispiega le regioni, eh, le regioni italiane sull'Adriatico e sul terreno. Eh, ancora con erogia, ma è soprattutto solo con un altro Papa bolognese eh, alla metà del Settecento che si ha eh, grazie a Benedetto XIV Lambertini un dotto amico dei dotti eh, in quell'ambiente appunto particolarissimo del, eh, del Settecento romano pensiamo alla compresenza di tante figure Winckelmann e, e poi successivamente Visconti e tanti altri ma insomma veramente era una Republic de Lettre anche se di repubblica appunto si poteva parlare eh, meno eh, ma che ha veramente l'attenzione la, la, di eh, di eh, fondare nell'ambito della Biblioteca Vaticana primo Museo Sacro e poi il Museo Profano successivamente con Clemente 13 Rezzonico quindi un museo frutto di quegli scavi che lo Stato Pontificio intorno a lui andava, andava dispiegando e, eh, ehm, e esposti in meravigliosi cabinet come questi disegnati da, da Luigi Valladier che contengono appunto reperti meravigliosi di tipo profano, queste sono parte del Museo Profano, eh, con avori, bronzetti e reperti meravigliosi, frutto appunto di questo fervore collezionistico che era parte proprio perché nati nell'ambito della Biblioteca Apostolica Vaticana, erano proprio nati con la specificità di essere ehm, a servizio degli studiosi, come la Biblioteca Vaticana è sempre stata eh, dall'inizio della sua fondazione con Papa Nicola V e Papa Consisto IV, cioè a servizio degli uomini di scienza e degli uomini di cultura, una biblioteca umanistica che, che comprendesse appunto le, tutte le conoscenze umane. E la stessa cosa diventa per i musei, che sono un... Un, diciamo, un appendice di questa cultura umanistica in senso più lato e comunque con appunto una serie di musei dai papiri egizi che eh, sono appunto dispiegati in una sala specifica addirittura pensata affrescata in alto del Mengs, a eh, una meravigliosa biblioteca di pietra che, sono, appunto, che è la galleria lapidaria voluta da Gaetano Marini alla fine del settecento e poi ri rielaborata all'inizio dell'Ottocento proprio come andito dai, dal palazzo verso la biblioteca, questo portone che vedete eh, giù in fondo è il palazzo pontificio e abbiamo il portone della biblioteca e da dove è presa la fotografia iniziano i musei vaticani quindi eh, dal palazzo per arrivare alla biblioteca e arrivare ai musei c'è la prima forma della conoscenza scritta, cioè la pietra e in una suddivisione meravigliosa di epigrafi eh, suddivise per, te, per tipologie ma insomma questo, anche questo potrebbe essere soltanto un altro argomento e poi il Settecento grazie a Winckelmann, grazie alle sue teorie di periodizzazione dell'arte eh, avviene la meravigliosa nascita del Museo dei Musei, il Museo Pio Clementino, grazie a due pontefici eh, straordinari che capiscono che devono dare eh, forma ancora di più, non più soltanto il Museo Cristiano e Profano, ma il, il grande Museo di Antichità, eh, la Sala della Rotonda, la Sala del Busset dell'Estato con, con la cosiddetta Penelope o Arianna. Eh, o Cleopatra, appunto, come era stata definita, ma oggi sappiamo che è un'arianna, eh, eccola, che era parte appunto delle collezioni di Giulio II o La Galleria Chiaramonti, qui non, non vado a, a raccontare appunto il braccio nuovo che viene eh, diciamo realizzato grazie eh, a Rientro, grazie a Canova, grazie a Rafa Estern, e per dopo la tempesta napoleonica, eh, e quindi le campagne d'Italia portano al Museo Universale del Louvre il meglio eh, di tutte eh, le l'arte, la, la, la conoscenza e la cultura del Rinascimento, Napoleone si circonda di figure straordinarie, raffinatissime, che selezionano veramente il meglio e lo portano al Louvre. Grazie a Canova ehm, e grazie alla Restaurazione dopo il Congresso di Vienna che sancisce che opere universali devono essere a disposizione di tutti, eh, e soprattutto per l'educazione dei giovani eh, Canova riesce in questa delicatissima impresa e riporta le opere fonda e, e, e crea il braccio nuovo del Museo Chiaramonti dove veramente c'è il restauro dell'antico dell'antico eh, inteso come modello non soltanto per, per i pontefici romani perché è il, la restaurazione dell'autorità papale ma anche dell'autorità papale e in senso culturale e, e artistico e, e il braccio nuovo veramente è nell'espressione massima con appunto al centro questo meraviglioso eh, statua di divinità frugale del Nilo che insieme al Tevere, insieme alla Conta al Torso, alla Polo del Belvedere a tutte le opere di Raffaello di Caravaggio, di Tanti, di Domenichino, Vercino, e tutti quanti erano partiti per il Louvre, rientrano, purtroppo il Tevere è rimasto insieme a tante altre a poche altre mh, sculture al Louvre ma il milio appunto ne rappresenta l'espressione appunto di rientro eh, braccio nuovo con l'agosto di prima porta ma anche appunto nel, nell'ottocento abbiamo eh, la creazione del museo egizio per l'attenzione che i pontefici danno agli scavi egittologici eh, all'indomani appunto delle grandi scoperte eh, è un museo egizio importante con reperti importanti, ancora oggi noi siamo un centro di ricerca internazionale che fa scavi in Egitto e, e che fa ricerche di alto livello soprattutto appunto sui su, su coffin, cioè sui sarcofagi dipinti, ma anche sulle secche e su tanti altri prodotti di quella straordinaria civiltà, ecco, questo è l'antino di Villa Adriana che è nelle nostre collezioni, questo è uno dei sarcofagi eh, importanti della nostra raccolta. Ma anche mh, nel 1837 c'è la creazione del Museo Etrusco, appunto l'attenzione verso le civiltà preromane, eh, quindi non soltanto la grande tradizione imperiale romana che era del territorio, ma anche l'attenzione a quello che è. Il territorio sul quale insisteva chiaramente lo Stato Pontificio, ma, ma appunto il Marte di Todi è uno degli emblemi, ma insomma sono tanti altri, la, tutta la meraviglia degli arredi della tomba Regolini Galassi lo è ugualmente, o, o anche eh, vasi attici e vasi di questa... Mh, Attenzione, il famosissimo vaso di lanfora di Ezechias appunto con il riposo eh, durante la guerra che in questo, in questo momento potrebbe essere un bellissimo emblema da, da, da condividere appunto. Tutto cambia mh, con la firma dei trattati laterenzi, un po' ve l'ho già detto, in apertura eh, eh, Mussolini per il re d'Italia e il cardinal Gasparri per questo straordinario pontefice che fu più undicesimo, Achille Ratti, il milanese che era stato, nunzio in Polonia, poi era stato, pensato prefetto della biblioteca ambrosiana, poi prefetto non cardinale bibliotecario della biblioteca vaticana e poi diventa... Arcivescovo di Milano e nel 1922 viene, eh, viene eletto eh, Papa e immediatamente da grande costruttore eh, e da grande... Eh, uomo di cultura intuisce immediatamente da ex bibliotecario capisce il veicolo fondamentale della cultura come mezzo di evangelizzazione e che cosa fa? Dal 22 al 29 costruisce i seminari in giro per l'Italia e pone le basi per questa firma fondamentale, per porre fine alla questione romana che tanto angustiava non soltanto i cattolici italiani ma comunque era un problema eh, importante per tutti i cattolici del mondo eh, ma soprattutto di, di identità e con la firma di dei trattati dei Terenzi nasce lo Stato della città del Vaticano l'abbiamo detto, lo Stato più piccolo del mondo all'indomani lui crea una eh, commissione edilizia e costruisce lo Stato costruisce lo Stato, apre i musei al mondo, dal 1932 da quando viene aperto questo portone inaugurata la Pinacoteca chiunque non importa di quale censo, non importa di quale credo religioso, non importa di quale genere, può pagare un biglietto e entrare a condividere questi musei universali. Prima di questo i musei erano chiaramente sì aperti con questo spirito diciamo umanistico e anche post napoleonico di apertura, di condivisione, però erano aperti all'elite che dovevi essere comunque una figura legata in qualche modo alla curia, dovevi essere un diplomatico che veniva in visita al Santo Padre, dovevi essere un artista, tantissimi sono gli artisti, abbiamo gli archivi pieni di richieste di artisti eh, che venivano a copiare le nostre, le nostre collezioni, a trarne ispirazione, però dal 1932 tutto cambia, chiunque può entrare, Giuseppe Momo e Luca Beltrami sono i grandi architetti che lavorano per eh, per più undicesimo, ma soprattutto Giuseppe Momo, un torenese non, non così conosciuto, che realizza questa scala meravigliosa licodale che, dal, che colma il dislivello dal, da quel portone che avete visto, che è un portone sull'Italia, perché a quel punto era, le mura di San Gallo erano il limite eh, dello Stato e della città del Vaticano, e quindi e porta eh, i turisti in rampa in, in ascensione per le, la salita e una, eh, una per discendere in uscita e più undicesimo. ecco qua mi piace nel mio vecchio ufficio nella Biblioteca Vaticana, io ho lavorato vent'anni in Biblioteca Vaticana e per noi anche Achillerati ha eh, testimoniato una straordinaria innovazione proprio eh, e lungimiranza nella gestione anche soltanto delle collezioni universali, eh, della, eh, delle collezioni librarie, manoscritte, eh, numismatiche e artistiche della Biblioteca Vaticana. E ugualmente Luca Beltrami, il grande architetto milanese, l'architetto della grande stazione milanese, grande studioso tra l'altro anche di Leonardo e di altri. Eh, artisti, concepisce eh, anzianissimo l'edificio La Pinacoteca che ancora oggi è funzionale ma è soprattutto un edificio nello skyline appunto dei 7 km del, del museo, è un edificio imponente dove nella parte bassa abbiamo i laboratori di restauro, nella parte media, mediana abbiamo 18 sale cronologicamente ordinate per le collezioni e nella parte alta gli uffici di direzione, cioè tutto quello che serve a gestire un museo così grande. Quindi l'ufficio di direttore eh, di direzione, l'inventario fondamentale, eh, l'archivio fotografico, l'archivio storico e la biblioteca specializzata. Eh, biblio eh, Pinacoteca che ha capolavori meravigliosi, da Giotto al Polittivo Stefaneschi che era nella... Eh, nella Basilica Petrina, ai a Raffaello arrivati grazie all'asportazione napoleonica, rientro di Canova, vado molto veloce perché voglio arrivare a Caravaggio che ha subito la stessa sorte da, eh, dalla Cappella Vitrici a, di Santa Maria in Vallicella al Louvre e poi non è rientrato al Louvre come le altre opere ma è tornato in Vaticano. Ah, grazie al XI un museo etnologico, etnografico, straordinario, voluto per il Giubileo del 1925 e quindi eh, che eh, addirittura pensate che Gio Ponti realizzò nel cortile della Pigna, quattro padiglioni costruiti in, eh, in, eh, in, in muratura, ognuno dedicato a un a un continente diverso eh, a parte quello dell'Europa quindi Africa, Asia eh, Africa e Americhe e collezioni straordinarie sono circa 100.000 pezzi e visto una mostra in, in epoca pre-concordato eh, pre-trattati lateranensi fu visitata in Vaticano da 2 milioni di persone il Papa decise di farne un museo ed è uno dei nostri musei in termini numerici come pezzi più straordinario e più, più alto ecco questo è soltanto è un'opera un cinese, una meravigliosa corona della Fenice. E poi il Museo delle Carrozze, voluto da Giovanni Paolo II, Berline Papali e Carrozze, per testimoniare tutta una parte di storia, quindi di storia e di tradizione delle nostre eh, collezioni. Papa Paolo VI, un pontefice raffinatissimo, ha voluto nel 1974, dopo una decina d'anni dalla sua elezione, dopo eh, quell'incontro quell incredibile che fece nel 1964 in Cappella Sistina con gli artisti, eh, all'indomani della sua elezione, eh, chiedendo a loro scusa eh, li riunì gli artisti nelle diverse discipline e disse scusatemi abbiamo interrotto il dialogo con voi voi siete fondamentali per portare avanti il nostro discorso e quindi abbiamo bisogno di voi perché l'artista è profeta e poeta e grazie all'artista si può rendere visibile ciò che è invisibile e quindi non riprendiamo il dialogo con voi che avevamo in maniera straordinaria nel corso dei secoli passati, che i pontefici dei secoli passati avevano instaurato, riprendiamolo. E in dieci anni di pontificato cosa fa? Eh, mette insieme, grazie a donazioni, grazie a collezionisti, grazie ai contatti di artisti, con tutto un entourage chiaramente dal Cardinal Macchi a Ennio Francia, a, a tanti altri che lo aiutano, mette insieme la collezione d'arte moderna e contemporanea con pezzi straordinari come il Van Gogh, come lo Chagall o come la Sala Matisse. Oggi è una delle collezioni, diciamo anche in termini numerici, importanti delle nostre collezioni però ecco questo era semplicemente un'introduzione un po' forse lunga ma per farvi capire qual è il contesto, cioè quali sono le collezioni del quale un'istituzione un eh, così eh, complessa eh, deve in qualche modo appunto preservare e anche condividere l'organizzazione è, è, è complessa, vi dicevo che è sono i musei del Papa, il Papa può disporre anche se desidera di alienare un pezzo della, della, della, del, delle collezioni e chiaramente noi siamo <ride> ubbidienti, felici forse no, però siamo anche molto ubbidienti perché questo è il suo volere. E sono i musei della Santa Sede, e per un prestito estero la ultima... Uh, domanda, l'ultima autorizzazione da eh, stante il parere. E del direttore dei musei al prestito e del presidente del governatorato aspetta al segretario di Stato quindi sono comunque anche i musei dello Stato Vaticano ma sono i musei che dipendono direttamente dal governatorato dello Stato della città del Vaticano che è retto ormai dal 1929 da un cardinale presidente in realtà il primo non era un cardinale presidente ma ehm, ehm e ha un segretario generale che è eh, appunto più operativo ehm, la, se, eh, il, il governatorato è diviso in diverse direzioni di cui la direzione dei musei è probabilmente la più, eh, la più numerosa e quella che, che di fatto eh, è inutile nasconderlo eh, porta degli introiti eh, a tutto lo Stato perché mentre la Santa Sede riceve eh, diciamo delle degli introiti, delle donazioni o comunque ha eh, una sua attività, eh, lo Stato deve essere gestito e quindi il sindaco è andato via ma di fatto è una gestione civica eh, in qualche modo dove ci sono delle manutenzioni, delle attività dello Stato che viene, uno Stato a tutti gli effetti con le patenti, la cittadinanza, cioè deve essere eh, gestito. I musei vaticani ne, ne sono una delle direzioni e, ehm, e mh, appunto lo vedete da questo organigramma è diviso il direttore a, a due collaboratori più stretti uno per l'area gestionale amministrativa e l'altro per l'area scientifica e, mh, sono, è, è una realtà molto complessa fatta di quasi mille persone quindi è una media azienda, media grande azienda se vogliamo così definirla anche se non mi, non mi piace definirla assolutamente un'azienda eh, che è però articolata appunto in capi, in capi dipartimento e in capi ufficio eh, i musei oggi sono appunto tutti questi eh, sono dal Gregoriano Egizio, dal Etrusco, al Pio Clementino, al Chiaramonti, ecco, li, li potete leggere voi, ecco, per capire la complessità anche di questi sette chilometri come si dispiegano. Eh, questi sono i reparti scientifici che sono, appunto, erano esplicati anche nel grafico che vi ho fatto vedere, ma per farvi rendere conto eh, quanta, quanta attività di tipo scientifico, di tipo di ricerca e di curatela sulle collezioni eh, eh, L'ultimo, eh, guardate solo in tendenza beni architettonici. Chiaramente, non è soltanto il, il contenuto delle collezioni, ma spesso sono anche i contenitori che sono fondamentali, l'avete un po' visto. Dal Museo dei Musei al Braccio Nuovo, all'Alea Paolina, a, a, a tanta tanta architettura, alla Cappella Sistina, alle Stanze Raffaello che sono comunque parte dei Palazzi Vaticani sono comunque da conservare e da manutenere. Eh, il direttore del Museo Vaticani ha anche per una legge del 2002 un ruolo di sovrintendente appunto dei, dei beni della, della Santa Sede e quindi di tutela in quel senso, un po' erede di quella tradizione che era stata di Raffaello, nominato appunto sovrintendente all'antichità all e alle arti da, da Leone X, passato poi per Canova che ugualmente viene incaricato di una. Questi sono i reparti scientifici: l'inventario, l'archivio storico, la biblioteca e la fototeca e questi sono gli uffici e i servizi gestionali e amministrativi che sono tantissimi e, e sono per una realtà così variegata e complessa, sono appunto le affari del personale, il corpo custodio, pensate solo i custodi sono 350 e con tutte le problematiche che abbiamo dovuto affrontare appunto in epoca di pandemia, e, che chiaramente se il museo è chiuso mentre tanti altri settori tu li puoi far lavorare anche da casa, i custodi, è ben complesso farli lavorare da casa, un po' di custodi sono comunque sempre venuti a lavorare perché un museo di 7 km non si può chiudere a chiave, sebbene appunto noi pubblicizziamo tanto questa apertura e chiusura con Clavigero che ha tante chiavi ed è parte del, così, del nostro, delle nostre offerte anche di visia che, che diamo, ma in realtà è appunto il periodo... Sicuramente non è, stato, non è stato facile né per loro né per noi. E promozione e sviluppo, compatibilità e bilancia, immagini e diritti. Immaginatevi quante, quante richieste di immagini noi abbiamo, quanta tutela dobbiamo fare sulle immagini: eh, l'Expo, chiaramente, il padiglione vaticano di Dubai ha un'immagine del riprodotto della Cappella Sistina, della famosa creazione dell'Amo, ehm, però, abbiamo una quantità di usi impropri, non autorizzati di cappelle sistine in giro per il mondo, di stanze di Raffaello, anche semplicemente di particolari altre opere meno, meno note che chiaramente l'ufficio Maggiori Diritti deve, deve eh, occuparsi e così relazione col pubblico, l'ufficio eventi, l'ufficio Mostre, ecco adesso lo vedremo un po', ufficio attività didattiche, ufficio stampa, ufficio web, abbiamo un web molto, molto sviluppato, eh, supporto tecnologico, pubblicazioni, noi siamo una casa editrice, quindi veramente... Complessità eh, in, in, tante, in tante di queste attività. Una cosa che ci rende sicuramente eccellenti è che mh, in epoca di pandemia abbiamo potuto, a parte nel lockdown stretto, potuto sviluppare lo stesso, ma soprattutto con eh, le, le personalità in casa eh, sono i laboratori restauro un'eccellenza a livello internazionale io dico sempre che eh, tanti miei colleghi ormai sono direttori di colleghi universitari, ne parlavamo prima con il Rettore eh, di, di quanti miei colleghi romani io sono laureata da Sapienza ma sono venuti qui a Siena alla specializzazione qui sarà in Salone dell'Arte a Siena si sono formati molto bene eh, presso questo Ateneo e, e oggi dirigono anche i musei italiani e anche qualcuno all'estero ma nessuno ha la fortuna che ho io di poter contare su 92 eh, operatori nel campo della conservazione e del restauro mh, come eh, sono eh, appunto all'interno dei, dei Musei Vaticani. e Pensate che quando sono arrivate questi erano eh, molti di più, perché chiaramente avevamo tanti contrattisti, perché poi i progetti erano chiaramente molto molto mh, eh, più, più espansi di oggi. Oddio, sono, sono 40 minuti, quindi andrò velocissima, non sono... E chiaramente la cappella Sistina il restauro della cappella Sistina ha determinato il restauro del secolo, mi piace ricordare ieri era un anno dalla scomparsa di Gianluigi Colalucci e purtroppo per impegni non sono riuscita ad andare alla, alla messa in, in sua memoria ma ero vicino a lui come siamo stati sempre vicino a lui in questi anni e come lui ci ha supportato pensate fino a pochi mesi prima della sua morte eh, venendo nei cantieri salendo nonostante tutto però il restauro del secolo guardate soltanto un particolare della pulitura eh, di, di uno degli ignudi della Sistina e la parte ancora rimasta scura ha sicuramente determinato un impulso notevolissimo dei nostri laboratori che sono un centro di ricerca per eccellenza, in, tutti in sette materiali, vado, vado veloce, eh, dal materiale lapidei eh, all'attenzione appunto a un gabinetto di ricerca scientifica che ci permette di monitorare molto ma molto bene eh, le, le indagini, le, le, le, le, tutte le analisi prima, durante e eh, a fine lavoro per i risultati ottenuti, quindi veramente un lavoro in piena sicurezza che rende veramente i musei vaticani eh, un'eccellenza in questo campo. Anche il piano di eh, modello di conservazione integrata delle nostre collezioni e dei nostri depositi è un'eccellenza internazionale che tanti altri musei esteri in qualche modo eh, prendono un modello con monitoraggio degli ambienti per l'aspetto eh, climatico, per l'aspetto delle luci e per tanti altri aspetti. Non soltanto limitato alle, eh, chiaramente a, agli spazi espositivi, ai 7 km appunto di, di percorso, ma anche ai tanti depositi che noi abbiamo. Ecco, questi sono soltanto alcuni dei depositi che abbiamo e L'attenzione alla conservazione, questo è il nostro Leonardo che eh, chiaramente ha un clima frame e quindi tutto lo studio eh, e così come un piano di manutenzione generale di tutto il museo che parte a gennaio dalla Cappella Sistina e durante tutto l'anno depolvera, controlla, monitorizza tutto il museo. Ma condivisione cosa vuol dire appunto? Cosa abbiamo fatto soprattutto durante eh, il lockdown? Perché la condivisione era eh, i 7 milioni di visitatori che avevamo nel 2019 che era andato esponenzialmente incrementandosi eh, negli ultimi decenni un po' grazie sicuramente all'abilità eh, diciamo di promozione del museo il, mm, sicuramente eh, era determinata anche da una diffusione una globalizzazione i viaggi low cost e quindi c'è cioè tutta un, eh, una determinazione sociale ma sicuramente anche la bellezza e l'universalità delle nostre collezioni che grazie a tutti questi fenomeni portava tanti visitatori però la condivisione era anche appunto, ed è stata durante il periodo complesso, eh, appunto se, se non poteva essere l'accoglienza ai visitatori con queste aperture e chiusure, noi siamo stati, eh, abbiamo chiuso il giorno dopo dell'Italia il 10 di marzo del 2020, abbiamo riaperto il primo giugno, abbiamo ai noi richiuso il 6 di novembre, abbiamo riaperto il 1 febbraio, abbiamo richiuso il 28 febbraio, abbiamo riaperto il 2 di maggio, quindi eh, un anno e mezzo complicatissimi eh, con tutto quello che, che chiaramente con le restrizioni e con le attenzioni. E, e quindi abbiamo cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su quello che avevamo, avevamo un web e i social network già molto ben sviluppati, abbiamo lavorato con i progetti scientifici, abbiamo lavorato appunto con convegni e mostre, purtroppo non si potevano fare, ma eh, abbiamo pensato a mostre online. Questi sono un po' di numeri, vado avanti, questo era come era prima della pandemia. Questo è, era come, eh, diciamo, è un momento normale, questo appunto come un momento normale, questo era come era prima della pandemia. Ecco, se il mio problema effettivamente prima della pandemia era come arginare questo e come tornare a questo, o comunque come tornare a un numero, eh, quello che posso dirvi... Ehm, che ha creato la pandemia e che eh, l'idea di trovare un numero comunque chiuso, un numero limitato alle nostre collezioni, è arrivato naturale da sé. Oggi abbiamo degli slot ogni mezz'ora di un certo numero di visitatori, più di quelli non può entrare, quindi questo problema, che era il problema veramente reale, che, che, eh, che chiaramente in una gestione anche economica, perché appunto, come avete visto, la direzione dei musei in qualche modo copriva le spese, copriva il bilancio di tutte le altre direzioni di questo piccolo Stato ma che comunque eh, era comunque un problema, è stato un problema di non far fronte. Adesso piano piano ci stiamo riprendendo, la pandemia è stata brutta, ve l'assicuro, ma abbiamo lavorato molto col web, per fortuna avevamo sviluppato molto bene tutta la parte digitale, non soltanto del, eh, di tour virtuali, ma anche di catalogo e opere. Io venendo da una realtà molto digitalizzata come la Biblioteca Vaticana, arrivata come vice direttore nel 2016, ho, ho, ho pensato che fosse assolutamente importante portare tutto il mio know-how eh, della biblioteca, l'attenzione, alla condivisione online. La Biblioteca Vaticana chiaramente non è aperta se non a studiosi specialisti, quindi non è aperta al grande pubblico, quindi la condivisione doveva comunque avvenire per altre formule, grazie al Cardinal Farina, al Prefetto eh, Cesare Pasini. Eh, si è avviato un massiccio e meraviglioso programma di digitalizzazione che io ho cercato nel mio piccolo di portare ai musei con il catalogo online delle opere. Purtroppo tanti musei italiani oggi non hanno il catalogo online, e quello che io dico ai miei colleghi direttori di musei, adesso anche col PNRR, di investire in progetti digitali, perché la conoscenza, se noi abbiamo un inventario cartaceo ma oggi abbiamo dei mezzi tecnologici, che ci permettono di conoscere il nostro materiale, conoscere e con appunto con dei piani integrati di conoscenza sicuramente eh, si può sapere di una determinata opera e così è il nostro eh, catalogo, catalogo online che è, eh, si chiama Collective Access e direttamente di una determinata opera tu hai non soltanto i dati oggettivi con la fotografia ufficiale di quell'opera, ma anche le immagini storiche della fototeca, hai le relazioni dei restauri eh, che sono stati fatti su quell'opera con le fotografie e i documenti dell'archivio storico che ne testimoniano la provenienza ma hai anche tutti i dati dell'ufficio mostre per le mostre dove è stato dove ha partecipato e, e chiaramente tu puoi avere chiavi diverse d'accesso a seconda dell'utenza che desideri avere questo è quello a cui noi abbiamo fondamentalmente lavorato Uh, in questi mesi di chiusura, abbiamo lavorato quando abbiamo riaperto perché avevamo degli scaglioni di doppio orario di lavoro in presenza, abbiamo avuto la fortuna di essere mh, soprattutto mh, vaccinati quasi subito, da gennaio del 2021 siamo stati tutti vaccinati a prescindere da me o dal Papa o dalla Curia, e, e si sono vaccinati tutti i dipendenti in un centro vaccinale che ahimè è il nostro spazio espositivo in Piazza San Pietro, quindi non lo possiamo usare, abbiamo dovuto cancellare e rinviare tante delle iniziative importanti che avevamo previsto per il 2020 e ongoing, nel senso che, eh, che sicuramente non sappiamo appunto si dovrà fare la quarta dose e, e non sappiamo la situazione pandemica o comunque generale dove ci porterà, quindi quello spazio per ora è congelato. E questo è quando abbiamo riaperto. Abbiamo cercato di riaprire in sicurezza, dando, dando conto eh, del fatto che con dei progetti chiaramente legati a Raffaello con, abbiamo restaurato la Pignebel. quindi abbiamo cercato di eh, far venire le persone con delle novità, ma soprattutto abbiamo avuto un pubblico molto locale, come vi potete immaginare. Abbiamo riaperto in questa, con la nuova illuminazione, la nuova sistemazione di queste cornici ritrovate in un deposito eh, napoleoniche del... Del, delle tre grandi pale di, di Raffaello e questo è un prospetto dei visitatori per, del 20 vedete con un picco chiaramente di agosto e poi è andato piano piano scemando un po' come eh, eh, eh, incredibilmente si è invertita completamente la, la tendenza prima avevamo un buon 60% di stranieri e, e, e invece chiaramente è stato completamente invertito. L'altra cosa che si è completamente invertita e l'abbiamo fatto grazie anche ai social networks e a tanta attività che abbiamo fatto, in parte del nostro anche ufficio stampa ha lavorato con alcuni influencers e va che spiegare al cardinale e al segretario generale chi è l'estetista cinica e perché è importante portare l'estetista cinica che io non ho ricevuto personalmente ma che ha fatto un giro dei musei ma che avendo 7 o 14 milioni di follower, adesso non so che, che numero abbia, ha sicuramente portato un pubblico giovanissimo nelle nostre eh, collezioni. Anche il canale Instagram è fondamentale e, e questo è un dato di questa settimana, Appunto abbiamo eh, tantissimi, eh, tantissimi visitatori grazie a tutta una serie di immagini che postiamo giornalmente, i followers sono in aumento, noi non avevamo un canale Instagram, l'abbiamo aperto in occasione della pandemia avevamo appunto il web eh, non abbiamo una, una pagina Facebook perché ci è stata rubata da un tour operator e ci abbiamo tutto un contenzioso ma operiamo attraverso, eh lo so sì, è da mettersi le mani nei capelli ma insomma eh, i problemi non sono appunto, sono di, di, vario, di vario genere e, cosa è successo per le mosse? noi eravamo un'eccellenza anche nelle mosse con prestiti incredibili negli ultimi anni abbiamo cercato di valorizzare eh, il lavoro interno quindi non fare soltanto grandi mostre avendo grandi collezioni di lavoro interno in una sala specifica della Pinacoteca che abbiamo chiamato Museum of Work per dar conto di quello che c'era fuori, vedete nel 17 e nel 18 abbiamo fatto tante iniziative chiaramente nel 20 e nel 2021 ne abbiamo fatta una e una pochissimo eh, però appunto che danno conto dei restauri eh, e delle attività che eh, svolgiamo, mentre il braccio di Carlo Magno, appunto, lo, lo dicevo, attività molto bella fatta in, in, sulla Menorà, su, su con collaborazione con i russi o il Leonardo, oggi sarebbe impensabile, ecco, questa una mostra russa, oggi impensabile, che fu visitata anche da Papa Francesco, ecco, questa è la mostra del nostro Leonardo. Eh, ma musei eh, prestiti vuol dire anche tanto movimento io ho ereditato dal mio predecessore una quantità di mostre che però eh, abbiamo cercato di eh, comprimere per, per essere molto più razionali perché a parte che adesso le mostre appunto sono, sono come vedete molto molto ridotte soprattutto durante l'epoca della pandemia si sono completamente ridotte e però i movimenti ecco, eh, comportano questi, i prestiti e i movimenti per i prestiti, appunto, Il Leonardo è sicuramente in sicurezza, ma eh, ecco, guardate, questo è il numero delle mostre dal 2000 al 2020, con dei picchi incredibili e vedete da, dal mio arrivo, ahimè, sono per fortuna un po' scese, non che io sia contrarre alle mostre, ma sono contrarre al mostrificio, di fare mostre comunque con, con dispiego di energie e di, eh, di personale anche interno che si distoglie da tutta quell'attività di conservazione, di manutenzione, di valorizzazione, e di ricerca che si può fare stando in casa e di questo sono convintissima. Guardate nel 2016-2017 che io ero appena arrivata, eh, 775 opere sono, hanno lasciato i musei per andare in giro per il mondo, eh, questo, veramente, questo è un po' il report, appunto, con tanti corrieri in giro, in giro per il mondo, perché noi chiaramente. E questa è la suddivisione mosse per paesi. E quello che abbiamo fatto in questo periodo eh, sono le mosse digitali: quindi abbiamo eh, celebrato Dante con una mossa digitale online, un percorso diffuso dantesco, e abbiamo celebrato Raffaello con una mossa digitale che sta sul nostro web, quindi potete andarla a vedere. E qui finisco, le uniche due iniziative espositive che abbiamo fatto in, in quest'anno sono stata l'esposizione meravigliosa e unica di una settimana degli Arazzi di Raffaello, eh, della bottega di Peter Van Hels di Bruxelles, eh, commissionati eh, da Papa Leone X a completamento di questa meraviglia della Catechesi Visiva della Cappella Sistina con la storia degli Atti degli Apostoli eh, che arrivano eh, nel 26 dicembre del 1519 in Vaticano, eh, di fronte al Papa, alla curia, Raffaello, il cerimoniere del Papa Paris de Grassis, eh, scrive, commenta e riporta che a un anime giudizio non sarà mai visto niente di così meraviglioso. E noi alla fine di un lungo restauro dei dieci panni in tessuti in fili d'oro, di seta e d'argento abbiamo voluto appenderli, condividerli eh, e va sicuro che era il febbraio del 20, dieci giorni prima della pandemia, e se è stato un miracolo, veramente nessuno si è ammalato, eh, abbiamo condiviso questo momento meraviglioso che oggi sarebbe impensabile per tanti, per tanti motivi che, che tutti ben conosciamo. E un'altra iniziativa che abbiamo fatto in collaborazione con le gallerie e gli uffizi, eh, abbiamo eh, preso questi due dipinti meravigliosi di eh, San Pietro e San Paolo, i patroni di Roma che sono ormai in, dagli ultimi decenni conservati nell'appartamento L'Ulienza del Papa, Ehm, su, pro, su disegno e su eh, diciamo, eh, realizzazione di Fra Bartolomeo soprattutto il San Paolo, il disegno eh, è di, tut, eh, di tutti e due di Fra Bartolomeo ma la realizzazione finale come ci diceva Vasari e come ha testimoniato il restauro che abbiamo fatto da noi è di Raffaello per il San Pietro e li abbiamo messi in relazione dopo 500 anni con i disegni preparatori, cartoni enormi dello stesso formato, queste sono immagini grandissime ed è l'unica mostra che abbiamo fatto nel 2020-2021 appena eh, scusate nel 2021 poi l'abbiamo fatta e quindi mh, sono pronta a delle domande mi dispiace se mi sono allungata troppo però eh, sono tante le cose da dire sicuramente resilienza sicuramente è una parola che ormai è molto usata mh, soprattutto cogliere l'occasione eh, della situazione e girarla al meglio eh, quindi lavorare sugli archivi, lavorare sulla eh, realizzazione, tutti i capi laboratori restauro con tutti i restauratori hanno ormai completato tutte le relazioni di restauro che presi e affogati da, dalle tante attività non riuscivano mai a completare. Invece abbiamo una parte di documentazione ormai e di archiviazione molto importante che appunto è condivisa anche eh, nel web e nel, e nel nostro sistema informatico. E, e tanta anche attività di ricerca, di pubblicazione, ecco di questo non abbiamo parlato, ma è sicuramente cogliere il meglio da quello che, che, che, che ci arriva. Grazie. ringrazio molto la dottoressa Baraiatta per questa, per questa lezione notevole. vorrei, non, non mi permetto di fare una riflessione conclusiva naturalmente se ci sono delle domande questo è il momento per farle qualcuno vuole porre delle domande io intanto mi permetto soltanto di rivolgere un pensiero ai a quelli che formalmente hanno concluso oggi questa esperienza formativa e quelli che iniziano il bene culturale ha una straordinaria attitudine conformativa genera valore attraverso la condivisione. La parola condivisione è stata utilizzata molto. La pandemia diventa un ostacolo perché non consente la condivisione e impone di convocare la tecnologia per innescare meccanismi che compensino. L'affermazione della sovranità statale nell'esperienza della città del Vaticano coincide con l'espansione della condivisione, con la conformazione del modello proprietario secondo un'idea paradossalmente inversa a quella che noi conosciamo, una proprietà che rinuncia alla esclusività del godimento e si apre, quasi anche nel segno della laicità, si apre a tutti, perché ha bisogno di condividere. Questo è il senso della complessità che ci ha testimoniato la dottoressa Yatta. e questa è la sfida che si racchiude in quel termine gestione la dottoressa Iatta ha avuto una certa eh, eh, fatica giusta, la capisco ad utilizzare la parola azienda e <ride> eh beh sì, certo perché la parola azienda evoca naturalmente una Concezione lucrativa di mercato, legittima, eh, ma non sempre rispondente a quella che è l'identità del bene culturale. Tuttavia occorre gestire, occorre cioè riuscire sempre a trovare una sintesi che consenta al bene culturale di svolgere la sua funzione di creazione di valore culturale e che nel contempo però riesca a consentire la economicità di una gestione. Questo è il problema. Quel termine gestione si porta dietro questa eh, tensione, questa intima contraddizione. La sfida, il tentativo culturale di questa iniziativa, è proprio quello di sollecitare occasioni di formazione per per assumere un atteggiamento consapevole rispetto a questa difficoltà. Io la ringrazio ancora tantissimo. Grazie. E siamo eh, qui questa bella iniziativa. Grazie ancora.